Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate. Um, come sempre non mi ricordo cosa abbiamo fatto nell'ultima parte perché lì sto doppiando molto tardi per questi video. Uh, eh, Anzi, ah sì. uh, abbiamo battuto l'ultimo boss del Regno della Luce, però ora per qualche motivo stanno ripetendo la cutscene. Uh, credo che sia perché sal il, il gioco salva automaticamente ogni volta che combatto un, uno spirito e visto che non ho combattuto nessuno dopo questa cutscene devo, devo riguardarla quando la riaccendo. Bene, ora uh, l'unica cosa che ci è rimasta da fare nel regno della luce, oltre a uh, Kieran, um, no, uh, sono gli spiriti uh, leggendari. Beh, lì è caduta una colonna che ci permette di usare un teletrasporto che ci porta lì. Gli spiriti leggenda, leggendari, non cambia niente. Um, sono quelli a 4 stelle che fino ad ora abbiamo invitato. Ora taglierò fino a quando non ne trovo uno. Tipo ora ne ho trovato uno, Ashley. Come vedete hanno circa 13.000 di potenza ogni volta questi spiriti. Uh, userò Bowser perché è il migliore che so usare fino ad ora. Gli altri non li so usare molto bene. Cioè, nel senso, li so usare bene, però uh, Bowser è il migliore. Uh, il migliore del tutto è Gandalf che per qualche motivo non abbiamo ancora incontrato. Via. Ho tagliato ovviamente perché ho perso la prima volta. Um, ah... non so per uno spoiler, vabbè eh. Eh, non so qual è l'effetto di Ashley mi sa che rallenta, si sì, rallenta eh, la, la, la prima volta ho perso perché ho, ho perso i, i... ho perso il gioco. Eppure questa volta ho perso, però l'hanno perso tutti e due, quindi... cioè abbiamo perso tutti e tre, quindi... Um, non fa niente. Destra e sinistra invertite, però abbiamo messo lo spirito, quindi non ce ne frega niente. Um, credo che gli spiriti possano usare soltanto i mm, possano usare soltanto i costumi che non sono in vendita sugli shop perché Ashley non l'ho mai visto come costume però è, è forse soltanto perché io non ce l'ho il prossimo è Gino che molti vogliono in smash e che potrebbe essere in smash visto che anche la pianta piragna prima di essere in smash era uno spirito e poi hanno, hanno semplicemente preso il, lo spirito della pianta piragna e l'hanno spostato più avanti prendendolo uno spirito personaggio io ce l'avevo pure prima ovviamente nel senso prima che arrivasse la pianta piragna um, lo spirito di Gino ra rappresenta la squadra che avevano i personaggi in, in cioè, la squadra di um, Super Mario RPG um, credo che Chic sia Gino per perché non so chi altro possa essere Mario e Mario Peach è Peach Bowser e Bowser C'era Bowser, sì E Kirby è quel tizio nuvola Che non mi ricordo il nome Che non mi ricordo il nome Vittoria! Sì, era Gino sì. bene chi è il prossimo ah si sì. uh, Pauline credo che sia lo spirito più difficile che esista vabbè a parte il boss finale um, perché è quello che, che uh, quel, quello che mi ha mi ha dato molte difficoltà perché vabbè ero un ignorante allora non leggevo le stelle allora dicevo ma vabbè posso farcela <ride> e perdevo in continuazione ma anche dopo um, anche quando vincevo mi dava difficoltà ma potenzio questo però è inutile tanto con tanto gli spiriti leggenda sono molto più potenti quelli che abbiamo attualmente Credo che comunque il trio brio sia ancora il più forte. Appunto. Neanche a controllare era ovvio. Praticamente bisogna sconfiggere Peach, credo, però Peach sempre a inizio c'è Mario però poi si aggiunge pure Donkey Kong Maxi perché ho riferimento al primo Donkey Kong che era ambientato al, nella stessa um, nella stessa città del primo tra trailer di Mario Odyssey è per questo Pauline è il sindaco perché Pauline appariva in, in Donkey Kong quello per Ness il Donkey Kong Maxime ha fatto una ok Simmo sì, ora punto punto su Peach e sono morti tutti um... Don, Donkey Kong mazzi aveva fatto uno scudo perfetto, solo che cioè era, er, ero lontanissimo. Non l'avrei colpito neanche. Non taglio neanche perché ce n'è un altro subito dopo. Jeff di Heartbound, che è anche un assistente. Uh, ora è l'8 novembre e hanno fatto un aggiornamento a Smash Bros che di cui non, non conosco le nuove cose perché non sto registrando video sto, li sto ancora doppiando un po' e poi registro il video Ho quasi finito Smash Bros tutto per, Sto continuando non, non sto continuando a registrare visto che uh, la memoria sul mio computer si, si è quasi esaurita ora li sto svuotando un po' e poi riprendo, sperando di farcela. il prossimo è eh? a ah, viridi viridi non lo so vid della serie che non so chi dica sconfiggi il personaggio principale mosse speciali incontro ok um, come detto prima metto soltanto Mazzi, eh, attacco più e eh, magari qualche cosa speciale, però non, non, non rifletto molto sugli sfidi da usare. Basterebbe semplicemente uccidere Viridi, gli altri, l'altro, gli altri, Kirby, eh, è inutile. Da solo fastidio sì, visto che è matto. E poi stranamente <ride> eh, lo spadaccino Mie che fa viridi, ha, ha la stessa voce di Kirby, Kirby Epic Forse lo porterò Kirby Epic Yarn in futuro, ma non lo so. The boss, the boss è l'ultimo spirito che io abbia mai uh, preso perché um, quando tu completi l'avventura la ti dai il 99,81% se non hai preso uno spirito e quello spirito <ride> era questo e non riuscivo a trovarlo poi un, un giorno uh, ho visto um, nel tabellone degli spiriti che c'era questo spirito e... e ho visto scusa questo è eh, il questo non stava sul tabellino non stava sull'avventura poi ho controllato e non l'avevo ancora catturato cioè appaiono quelli, quelli che hai già catturato sul tabellone degli spiriti solo che eh, ti dice completato se l'hai completato ma lì non c'era scritto e visto che me lo ricordavo che c'era, solo che non l'avevo ancora fatto, sono andato a cercarlo. I Final Smash di Bowser e di Samus Tutto a zero sono molto simili Vittoria! <ride> Stavo per morire però... Um, poi sono riuscito a fare il ground pound Vi avviso Ho dimenticato uno spirito leggendario Che poi prenderò su camera è Quello nella spiaggia Il, il sole Eccoci nel castello di Bowser A combattere Hoho -Ho, Che ci sbloccherà una nuova area Perché è il Pokémon che veniva richiesto Che era richiesto due episodi fa o oh, perché sono così lento Credo che combatterò Kieran nel prossimo episodio. Perché questo è, è un episodio soltanto per gli spiriti leggendari. E poi non, non mi sembra abbastanza lungo l'episodio. Vittoria! Oh oh. Uh, potevo prendere un'abilità un però l'ho preso off camera Dr. Willy che è un leggendario che prima stranamente mi ricordo di averlo già registrato l'ho registrato sì però nel senso mi ricordo di averlo già fatto questo spirito l'ho già fatto Penso... mi ricordo di averlo già fatto registrato e pubblicato ecco eh. Bowser lo, lo lascio così. Via. Sembra piuttosto facile, solo che. Visto che ci sono 8 Mega Man, man mano che vi fanno dei danni, voi dite, eh vabbè, sono, pic sono piccoli danni però. Um, man mano che fanno i danni ovviamente si accumulano e sembrano sempre molti di più qua ho fatto una mossa bruttissima un po' perché l'ho missato quello e non ditemi che l'ho preso no, l'ho missato quello sì. No, è stato un, un bug che mi ha, me l'ha fatto prendere non è possibile che l'ho preso e due per. Ho usato un final smash su uno che aveva 17 pp. Vedete, sto, sto già morendo però di sicuro sopravvivo perché eh, l'ho lasciata a sta parte. O oh, oh, c'è di nuovo top, do, do, eh, top montaggio dell'altra volta che ho messo la fine nel mezzo. Pure boh. Prendi il cibo, scemo. Ok, sono sopravvissuto. Eppure questa l'ho missata. Com'è possibile? Sì, vabbè. Ma neanche una pillola riesco a schivare. Come ho fatto a vincere? Gli ah, sì, gli Smash caricati. Ah sì, M Bison uh, che... questo è uno spirito un che però diversamente dagli altri ci sblocca la via per un altro spirito diverso non leggendario questo è l'unico spirito leggendario che bisogna fare per arrivare a tutti gli altri a parte alcuni extra che vi spiegherò più tardi nella prossima parte più tardi sarebbe tipo no, non lo so ma voglio proprio vedere que que quelli che hanno messo la campanella come gli arrivano le notifiche di questi video che ho programmato tutti per lo stesso orario Come vedete, appare questa cosa in cui c'è un personaggio. Questo personaggio è Ryu. Ed è quasi finito l'episodio. Devo ricordarmi che a 22 minuti devo fare l'outro. Anzi no, 22 minuti e 9 perché sennò poi dura troppo. troppo cioè dura troppo poco. Dove è troppo poco per l'orario che mi rimane Vuoi continuare? Ah. Ma perché non taglio i, i fallimenti alle volte? Pronti? Via. Perché mostro la mia scarsità in Smash Bros? deve essere censurata questa cosa Vittoria! comunque mi ricordo che negli altri episodi non ho mai perso quindi eh, tranne qualche volta che l'ho tagliato quindi eh, sono ancora eh, il campione mondiale di smash bros Uh, qua non ho neanche messo la parte in cui lo prendo vabbè comunque big teeny e si trova nel dungeon quello elettrico mossa azzardata meglio fare uno smash finale quando qualcuno ha abbastanza uh, percentuale così <coughs> così lo tiri lo, lo butti fuori subito subito mentre quando tipo a 100 di percentuale meglio se fai uno smash perché sennò poi lo smash finale è sprecato, come prima che ho fatto uno smash finale a uno che aveva 17 di vita. Bene, taglio, taglio, taglio. Ah, ah questo era l'ultimo spirito leggendario. Ci vediamo nella prossima parte. In cui combatteremo Kieran. Ciao.